Eh, leggo da un post di Virginia Raggi, siamo in prima linea per migliorare il ciclo dei rifiuti a Roma, con chi ne parliamo allora? Insieme a Roberto Di Palma che è un consigliere del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente ovviamente al Comune di Roma, ben trovato consigliere Di Palma, buonasera Buonasera a tutti voi Allora, l'inizio all dice la sindaca di una rivoluzione culturale che vogliamo realizzare durante il nostro mandato eh, Perché eh, si parla di rivoluzione culturale oltre che di servizio visto che il ciclo dei rifiuti a Roma ovviamente va migliorato soprattutto dal punto di vista del, del servizio però perché partite da questo assunto culturale di Palma? Perché purtroppo a Roma le cose sono andate molto male negli ultimi vent'anni le ragioni le conosciamo tutti, i vari interessi che ci sono stati a livello politico e imprenditoriale hanno fatto sì che purtroppo si creasse una situazione dove la gestione dei rifiuti alla fine fosse pessima, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, eh, il problema che c'è stato con la discarica di Malagrotta che poi eh, tante volte l'amministrazione precedente si è vantata di dire che avevano chiuso la, la, la, la discarica di Malagrotta, in realtà le cose non sono andate così, lo dobbiamo all'attivismo dei cittadini della zona di Malagrotta che si, caparbiamente si sono rivolti all'Unione Europea, poi sono stati ascoltati, è venuto, sono venuti giù a, a verificare hanno verificato che la situazione era assolutamente fuori controllo e hanno intimato il Comune di Roma di dover chiudere la discarica di Malagrotta. Questa è la storia eh, della discarica di Malagrotta, ma quel sito ha fatto sì che purtroppo tutta la gestione dei rifiuti a Roma fosse eh, pessima, la raccolta differenziata a dei livelli bassi, sicuramente inferiori a quello che impone la legge, per cui è di qualità, per giunta in generale, molto, molto scadente. È da questo punto che noi partiamo e dobbiamo rilanciare e Dobbiamo avere un'inversione di tendenza, tendenza completa rispetto al passato e, e stiamo mettendo in piedi le prime azioni, ovviamente ci vorranno degli anni, ma le prime azioni per far sì che eh, si possa arrivare ad una eh, raccolta differenziata seria. Tra l'altro queste sono giornate un po' complicate, Roma Today scrive oggi rifiuti in pianti pieni e raccolta a singhiozzo, credo, scusi, richiusi, Roma Today scrive eh, sul suo sito eh, sì. rifiuti in pianti pieni e raccolta a singhiozzo, poi c'è un virgolettato che arriva dall'ama difficoltà sì. dovute allo scarico dei mezzi, risulta anche a voi mh, Di Palma. Guardi, io sinceramente in questo momento non sono a conoscenza di queste difficoltà perché non me ne sto occupando io direttamente in momento anche perché poi ci sono tutti i vertici di Ama che sono stati nominati e stanno lavorando sicuramente per far sì che il servizio sia eh, di buona qualità. Peraltro i romani hanno visto che c'è stato un momento di criticità molto forte. Quest'estate siamo intervenuti in maniera molto decisa anche con l'assessore Muraro e abbiamo fatto sì che ci fosse anche lì una situazione che fosse ricollocata in una in un binario corretto. È ovvio che siamo sempre in momenti in cui può capitare che ci possano essere dei momenti di, di difficoltà, ma siamo molto attivi, molto presenti per far sì che la situazione sia gestita nella maniera corretta. E allora quali sono le operazioni che mettiamo in campo? Togliere subito i cassonetti per favorire la raccolta porta a porta o questo sarà impossibile nella nostra città? Allora, diciamo che adesso, proprio qualche giorno fa, c'è stata una conferenza stampa con la sindaca, l'assessore Muraro eh, dove abbiamo presentato un progetto ed è la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche eh, abbiamo voluto aggredire questo tipo di settore perché per quanto non si possa immaginare sul 1.700.000 eh, tonnellate di rifiuti che Roma produce questo settore ne produce 500.000 in questo momento sono 200.000 quelle raccolte in, in modo eh, differenziato nella realtà se noi affrontiamo bene questo tipo di eh, settore possiamo arrivare addirittura a 500.000 per cui è stato presentato un piano che andrà, eh, sarà sperimentato nel, nei mesi di, da febbraio nel municipio primo e nel municipio 11, dove si, eh, si attiverà proprio questo servizio di raccolta porta a porta eh, presso le utenze non domestiche, si metteranno a punto tutte le difficoltà e poi da novembre verrà eh, ampliato su tutto il territorio di Roma. Con questo servizio, questo è il primo passo, è ovvio. Mm. è ovvio che noi vogliamo arrivare a una raccolta differenziata su tutta Roma eh, anche per le utenze domestiche, però eh, ecco, abbiamo pensato che questo era il primo, da, da affrontare, il primo eh, settore da affrontare per riuscire ad avere un aumento della differenziata che calcoliamo addirittura possa aumentare di 20 punti eh, solo con l'utenza non domestiche, per cui mm. eh, un salto in avanti molto, molto ampio. Comunque tornando all'inizio della nostra conversazione, l'appello che fa la giunta Raggi eh, diciamo più immediato è quello ai romani i romani devono sì. dimostrare il loro senso civico, questo è, è sì. quello che chiedete, poi ci saranno insomma a breve ci saranno anche i provvedimenti, però queste due cose si devono venire incontro consigliere Pagliari assolutamente, eh, diciamo che una noi abbiamo intenzione di percorrere diverse strade per eh, far sì che si possano ottenere dei buoni risultati, eh, le strade poi oh, normalmente sono due, eh, la, poter eh, aggredire, ecco per esempio con la, la raccolta non, non domestica eh, andando a effettuare la raccolta porta a porta, noi Faremo in, modo, faremo in modo di eh, evidenziare, far emergere tutte le utenze non censite, per cui tutta l'evasione che c'è sul servizio etario delle utenze non domestiche deve emergere. È ovvio che se noi riusciamo a raccogliere più... Eh, eh, soldi con le utenze non domestiche, avremo modo magari di abbassare la tariffa a quei commercianti che da sempre fanno la raccolta differenziata, per cui poter fare un'operazione di, di travato e dunque possiamo attraverso le multe, ma anche attraverso un sistema di premialità, far sì che i cittadini romani possano indirizzarsi verso una raccolta corretta dei rifiuti. Grazie Roberto Di Palma, grazie al membro della Commissione Ambiente del Comune di Roma, Movimento 5 Stelle, grazie a, voi. a risentirci. Beh, grazie. A risentirci. Allora.